Ciao da luci oggi realizzeremo insieme questa bellissima maglia veramente molto bella molto fresca questo filato devo dire che rende eh, tantissimo sia in freschezza che col suo bellissimo colore ed anche in morbidezza veramente molto bella e facile da realizzare vediamo, vediamo subito che cosa ci occorrerà per il nostro progetto io userò un uncinetto del numero 4 ma questo varierà dalla nostra mano di lavorazione più stretta o più larga potrebbe influire sul numero dell'uncinetto un paio di forbici per tagliare fili e codine quattro marker che ci serviranno poi per dividere le varie sezioni dello sprone e naturalmente questo bellissimo filato di lana gatto della linea fashion che è il positano veramente un filato molto molto bello ogni piccola cake è da 50 grammi per 165 metri Quindi 165 metri in una cake da 50 grammi vuol dire che ha veramente un'ottima resa la composizione del nostro filato è del 72 per cento cotone e 28 per cento viscosa questa colorazione è veramente molto sfiziosa come potete vedere è coloratissima e copre più o meno tutte le gamme di colori verde giallo azzurro viola eh, rosellino turchese un po di arancio insomma va veramente a coprire una vasta gamma di colorazioni questo bellissimo filato e molti altri li potrete trovare nel sito che vi lascio qui merceria italia artisan www Punto merceria italia della mia amica francesca troverete non solo questo filato ma tanti altri bellissimi e pregiatissimi filati per anche tutti. per questo progetto partiremo non con le catenelle ma con dei moduli ad occhiello e io andrò a realizzarne 44 4 catenelle la prima l'ho già fatta col cappietto 2 3 e 4 ne facciamo una aggiuntiva 5 filo sull'uncinetto entriamo nella prima catenella realizzata portiamo fuori il filo e realizziamo una maglia alta usciamo da due filo sull'uncinetto usciamo da due ed abbiamo creato il nostro primo modulo ad occhiello come potete vedere Partiamo col secondo, ci alziamo con 4 catenelle, filo sull'uncinetto ed ora andiamo ad entrare sulla chiusura della maglia precedente, quella sottostante, quindi vedete entriamo proprio qui, prendendo sia la parte davanti che il filo dietro, in questo modo peschiamo il filo lo estraiamo e di nuovo concludiamo una maglia alta quindi filo sull'uncinetto usciamo da due filo sull'uncinetto usciamo da due un altro modulo vedete in questo momento si vede bene la chiusura della maglia precedente vedete sono queste due asoline e noi è proprio lì che ci dobbiamo infilare vedete 4 catenelle una due tre 4 catenelle filo sull'uncinetto entriamo proprio in quel punto qui sotto a quelle due asoline peschiamo il filo estraiamo filo sull'uncinetto esco da due esco da due quindi creiamo 44 asole con 44 asole occhiello io ho raggiunto una lunghezza della nostra partenza di 60 cm ovviamente potrete variare in più o in meno i moduli iniziali a seconda del tipo di scollatura che volete ottenere quindi se avete le spalle strette sicuramente dovrete montare meno asole se avete le spalle più larghe potete optare per fare le mie stesse asole Oppure anche di più non c'è un numero preciso di asole decidete voi in base al scollo che vorrete ottenere facendo scorrere le nostre asole fra le dita e tenendole ben dritte andiamo a chiudere in cerchio la nostra lavorazione con una maglia bassissima quindi ci inseriamo nella prima asola Tendiamo bene il filo, quindi lo teniamo ben tirato, usciamo dalla prima asola e usciamo dal cappietto iniziale. In questo modo abbiamo chiuso in cerchio le nostre asole. Ora voltiamo il nostro lavoro come se stessimo lavorando in giri di andata e ritorno e torciamo, quindi facciamo questa torsione della lavorazione in modo che le maglie vengano sviluppate sul lato piatto e la catenella incornici il nostro scollo quindi rientriamo all'interno del nostro primo occhiello creiamo una maglia bassa e due catenelle che sostituiranno la nostra prima maglia alta dopodiché filo sull'uncinetto rientriamo nell'asola ed andiamo a creare altre due maglie alte per un totale di 3. abbiamo così creato il primo modulo filo sull'uncinetto passiamo nella prossima asola e creiamo 3 maglie alte una due 3 prossimo modulo quindi prossima asolina di nuovo 3 maglie alte 1 2 e 3 procediamo così per tutto il nostro giro questo è ciò che avremo al termine del primo giro. Come potete vedere le quattro catenelle realizzate per formare le asole hanno creato questo cordolino veramente molto grazioso che ci permetterà di non avere la necessità di rifinire il nostro scollo. Siamo molto attenti che sia... Tutto nella direzione giusta dopodiché andiamo a chiudere con una maglia bassissima la il nostro giro sulla terza catenella per l'appunto effettuate a sostituzione della prima maglia alta e chiudiamo con una maglia bassissima in questo modo abbiamo chiuso il nostro primo giro andiamo quindi ad iniziare il secondo giro di lavorazione questo giro dovrà avere i primi aumenti allora mi sposto con maglie bassissime a scavallare le prime tre maglie quindi quelle che mi trovo sul primo occhiello quindi cammino su queste maglie e vado a portarmi al centro delle maglie quindi, questo sarà il primo modulo perché è fatto in un occhiello questo sarà il secondo modulo perché è realizzato in un occhiello e così via anche senza catenelle di separazione noi vedremo che le maglie in ogni caso creano una naturale separazione quindi entriamo tra i moduli e lì andremo a lavorare quindi entro proprio qui tra lo spazietto naturale che si crea tra le prime tre maglie e le seconde tre maglie ed effetto una maglia bassa e 2 catenelle e sarà la nostra prima maglia alta filo sull'uncinetto sempre in questo spazio che si è creato vado a fare altre due maglie alte in questo modo vedete come se ci fossero catenelle di separazione in realtà non ci sono in questo secondo giro dobbiamo iniziare con la nostra serie di aumenti quindi andiamo a realizzare tra un modulo e l'altro una catenella di separazione cosa che non avevamo fatto nel primo giro quindi fatte le tre maglie alte faccio la mia catenella di separazione filo sull'uncinetto e mi inserisco tra gli altri gruppetti di maglie laddove c'è l'unione senza catenella creo tre maglie alte tutte nello stesso spazio in questo modo catenella di separazione filo sull'uncinetto vedete anche se non ci sono catenelle di separazione comunque i nostri eh, moduli sottostanti si dividono naturalmente perché sono creati in asole diverse e quindi si sì, dividono naturalmente pur non avendo un'effettiva divisione. E là io vado a inserirmi con il mio gruppetto da 3 maglie, 3 maglie alte tra i moduli, catenella di separazione, nuovamente 3 maglie alte. Facciamo questo per tutto il nostro secondo giro di lavorazione. Ecco qui quello che avremo al termine del secondo giro. Come vedete la lavorazione rimane comunque ben tonda. Questo significa che gli aumenti sono sufficienti, quindi non tira e se tira ve ne accorgete perché si alza in questo modo il bordo del nostro scollo o comunque si accartoccia la lavorazione. Andiamo a chiudere questo giro, fino ad ora abbiamo chiuso con maglie bassissime, questa volta e da questo giro in poi andremo a fare diversamente, chiudiamo in questo modo. Entriamo comunque nella terza catenella di inizio giro estraiamo il filo e non andiamo a fare una maglia bassissima ma filo sull'uncinetto e chiudiamo con una maglia bassa questa maglia bassa va a simulare la catenella che noi non abbiamo creato tra un modulo e l'altro abbiamo sempre creato una catenella di separazione noi qui ci spostiamo con la chiusura direttamente senza catenelle di separazione quindi facciamo le tre maglie alte senza nessuna catenella di separazione ci andiamo a chiudere direttamente sulla terza catenella di inizio giro con una maglia bassa questo ci permette d'essere già al centro del nostro foro sottostante quindi tra i gruppi di maglie ci alziamo con due catenelle perché ovviamente abbiamo già fatto anzi no con tre filo sull'uncinetto andiamo a fare il nostro modulo da tre maglie alte quindi con le tre catenelle avevamo fatto la prima andiamo a fare la seconda filo sull'uncinetto ci spostiamo nel prossimo spazio ed andiamo a fare tre maglie alte catenella di separazione nuovamente nel prossimo spazio un gruppetto di 3 maglie alte. Concludiamo così questo giro ed anche i due giri successivi. Quindi realizzeremo 3 giri complessivi senza nessun aumento arrivati al termine del terzo giro e ci aspettano ancora due giri senza aumenti questo è quello che avrete come potete vedere questo filato è magnifico da un colore al progetto che è meraviglioso come potete vedere la lavorazione risulta un po morbida e per questo motivo che dobbiamo fare altri due giri senza aumenti ma se il vostro filato dovesse reagire in modo diverso nel momento in cui vedete che inizia a tirare il bordo perché vedete se io lo tiro bene c'è ancora gioco e quindi si creano le ondine ma nel momento in cui non si creano più le ondine potrete andare a eh, fare gli aumenti come vi dirò dopo il terzo giro senza anche tenendo la maglia piegata vedete la spalla deve rimanere dritta in questo momento la spalla se io seguo bene la curva vedete che è leggermente eh, punta verso l'alto all'esterno la in realtà dovrebbe rimanere così e rimanendo così rimane un po sfarfallante motivo per cui adesso andiamo a fare quei tre giri senza aumenti però prima vi faccio vedere la chiusura giro nuovamente così che sia più chiara e facile da eseguire. Come potete vedere io ho fatto l'ultimo modulo da tre maglie alte senza nessunissima catenella di separazione. Ovviamente noi tra i moduli, quindi tra i gruppetti da tre, abbiamo sempre messo la catenella di separazione e sarà così fino a fine lavorazione. Sulla chiusura non mettiamo mai la catenella di separazione, ma andiamo a chiudere sulla terza catenella di inizio giro con una maglia bassa. La maglia bassa andrà ad allargare la lavorazione come se ci fosse la catenella. Quindi una volta fatta la maglia bassa, realizziamo 3 catenelle. A sostituzione della prima maglia alta filo sull'uncinetto e ovviamente andiamo a fare le due restanti una e due catenella di separazione, filo sull'uncinetto passiamo al prossimo modulo 1 due e 3 catenella di separazione e così via. Quindi abbiamo fatto il giro sottostante senza aumenti, questo giro senza aumenti ed il prossimo giro senza aumenti e ci vediamo ovviamente per proseguire insieme. Ecco qui quello che avremo al termine del quinto giro, come vedete la maglia è ancora perfettamente piatta, non tira, se noi andiamo a chiudere a metà il nostro cerchio, il nostro spurone, come potete vedere la spalla è perfettamente dritta, vi faccio notare questi colori che sono magnifici, ovviamente va a gusti, ci sono anche altre sfumature, ma a me questo piace tantissimo quindi andiamo a chiudere insieme questo giro e vi faccio vedere il primo giro di aumenti che andremo a realizzare poi fino al termine dello sprone gli aumenti si alternano in due giri il primo è quello che sto per farvi vedere e il secondo è quello dove l'aumento c'è in maniera vera e propria quindi il giro che andiamo a fare è di preparazione all'aumento e poi nel giro successivo ci sarà l'aumento vero e proprio alterneremo fino al termine dello sprone questi due giri chiudiamo il giro come fatto finora quindi terza catenella inizio giro e realizziamo la maglia alta 3 catenelle e ovviamente Altri due maglie alte all'interno dello stesso spazio per creare il nostro primo gruppo da 3 catenella di separazione andiamo a fare uh, un altro modulo io ho deciso di fare l'aumento ogni 5 gruppi da 3 semplicemente perché io ho 44 moduli e dobbiamo fare 5 aumenti per ogni giro di lavorazione potrete anche eh, distribuirli in ordine sparso io per avere eh, diciamo una m, maggiore uniformità degli aumenti ho deciso che ogni 7 moduli vado a realizzare l'aumento ma non è necessario che siano sette quindi potrete distribuirli in ordine sparso stando attenti magari a non metterli tutti vicini quindi catenella di separazione vado a fare il terzo modulo 2 e 3 Proseguo fino ovviamente ad arrivare ai eh, moduli che mi sono prefissata. Realizzati i moduli che mi ero prefissata, faccio la catenella di separazione, filo sull'uncinetto e nel prossimo spazio faccio questo. Una maglia alta, una seconda maglia alta, una catenella di separazione e nuovamente due maglie alte. Una e due, in questo modo io mi sono creata un altro spazietto, vedete? Ho uno spazietto in più, questo spazietto mi darà modo di fare l'aumento nel giro successivo. Quindi, nuovamente catenella di separazione e ricomincio a lavorare i moduli come fatto finora quindi di 3 maglie alte in ogni forellino generalmente eh, questo è il modo migliore per eh, realizzare gli aumenti quando lo facciamo negli angoli mettiamo 3 maglie alte 2 catenelle e 3 maglie alte ma in questo modo eh, si nasconderà meglio quindi in pratica creo un minore assembramento di maglie e di conseguenza sarà meno visibile all'interno della lavorazione se invece io vado a fare un vero e proprio angolo costituito da 3 maglie alte 2 catenelle e 3 maglie alte Sarà molto più visibile e quindi eh, fastidioso alla vista. Vi faccio vedere nuovamente l'aumento. Quindi ho fatto l'ultimo gruppetto da 3, è il settimo per me. Entro nel prossimo foro con una maglia alta, una seconda maglia alta, una catenella di separazione e nuovamente due maglie alte. Tutte nello stesso spazio sottostante catenella di separazione e proseguo con i miei gruppetti da 3 senza aumento quindi in questo modo arriviamo fino al termine di questo sesto giro di lavorazione al termine del sesto giro questo sarà quello che avremo come potrete notare per eh, i miei moduli iniziali, quindi per i miei 44 gruppetti da 3, io ho i 5 aumenti, li ho sempre distanziati da eh, 7 moduli tra un aumento e l'altro, l'ultimo ha soltanto 4 moduli prima della chiusura non importa non vi preoccupate io vi ho dato una misura eh, un numero di eh, distanziamento tra un aumento e l'altro che è indicativo l'importante è non metterli tutti vicini ecco quindi potete tranquillamente distribuirli come volete anche senza contare l'importante è che siano 5 aumenti per giro e noi li abbiamo perché vedete uno è qui due 3 4 e 5 quindi abbiamo i nostri 5 aumenti per questo giro chiudiamo insieme il giro e vediamo il giro successivo che è veramente semplicissimo perché non ha in realtà nessunissimo aumento ma semplicemente andiamo a mettere un modulo in più per un totale di 5 Proprio sulla catenella di separazione che avevamo qui dove abbiamo fatto le due maglie alte, la catenella e le due maglie alte. Quindi risulteranno 5 gruppi in più. Io sono partita con 44, mi ritroverò con 49 gruppi da 3 al termine del giro che andremo per fare. Andiamo a chiudere il giro sempre nello stesso modo terza catenella di inizio giro, estraggo il filo e faccio la mia maglia bassa così da essere già più o meno al centro dello spazietto che si va a creare 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta ed altre due all'interno dello spazio sottostante una e due e proseguiamo così fino ad arrivare al primo modulo Aumentato, sto lavorando l'ultimo modulo prima dell'aumento 3 maglie alte catenella vedete qui c'era l'aumento di 2 maglie alte una catenella 2 maglie alte e noi quindi qui andiamo a fare il nostro primo modulo in più in realtà a noi non cambia niente perché andiamo sempre avanti a lavorare negli spazietti creati dal giro precedente ma qui ovviamente ne abbiamo uno in più e quindi andiamo lì a mettere le tre maglie alte in più che formerà l'aumento proseguiamo lavorando semplicemente in questo modo vedete che si nota meno adesso appoggiato sul tavolo un po si nota però non si vede così tanto come se noi avessimo fatto il classico aumento del punto granny con le tre maglie alte, due catenelle e tre maglie alte, perché lo spazietto rimane piccolo sempre da una catenella, quindi si nota meno. E avendo tolto una maglia destra e una maglia sinistra dell'aumento, si dà una proporzione un po' più armoniosa e quindi si crea meno la punta che rende visibile l'aumento proseguiamo così per tutto questo giro ecco qui terminato anche questo giro ora tutti i giri saranno di ripetizione di questo e il giro precedente quindi andremo avanti a ripetere il sesto ed il settimo giro fino alla chiusura delle maniche se dovesse sfarfallarvi perché ogni filato reagisce in modo diverso potrete ripetere tra questi due giri un giro senza aumenti quindi fare il giro con due maglie alte catenella due maglie alte il giro lavorando in tutti i fori quindi dove ci ritroveremo con il modulino in più, totale 5, ad un giro nuovamente senza nessun aumento. Perché una volta chiusa la nostra lavorazione, ricordiamoci che non deve tirare, non deve sfarfallare e la manica deve rimanere, la spalla deve rimanere perfettamente perpendicolare. Quindi Uh, questi sono i giri che dovrete ripetere quando chiudiamo quando vediamo che abbiamo la larghezza e appoggia bene sulla spalla io adesso vado avanti per un po di giri sempre ripetendo il sesto e il settimo giro così intanto la nostra maglia allarga e vediamo quanti saranno prima chi della chiusura dello scalfo manica ecco qui io ho terminato il mio sprone sono pronta per la chiusura delle maniche ed ora vi faccio anche vedere tutto il procedimento che ho deciso di eh, adottare per eh, comunque fare il calcolo per la chiusura è veramente semplicissimo adesso lo vediamo insieme facciamo un breve riassunto allora siamo partiti con 44 moduli 60 centimetri alla fine del mio sprone avevo 64 moduli 160 cm, quindi la circonferenza finale è di 160 cm il mio torace è di 90 cm quindi ho 100 cm sul davanti e il dietro dividendo in questo modo lascerò 10 moduli non lavorati eh, sulle maniche e quindi sono 20 in totale e ho deciso di mettere 20 moduli sul retro e 24 moduli sul davanti quando dico che lascio i moduli intendo che 10 non sono lavorati, mentre quando metto questi 24 moduli e questi 20 sono lavorati. Quindi adesso poi lo vedremo insieme, distribuiremo i marcapunti e vedremo insieme esattamente come fare. Io eh, per lo sprone ho fatto 15 giri. Totali. Gli ultimi tre giri li ho, fa li ho effettuati senza aumenti, voi potrete decidere tranquillamente di andare avanti a aumentare qualora non aveste ancora eh, raggiunto la misura che vi necessita. Ho dall'angolo eh, dall interno del mio sprone una volta piegato al sottomanica. 23 centimetri quindi sono assolutamente a misura e il mio sprone la mia lavorazione misura 15 centimetri quindi 15 centimetri lo sulla spalla e eh, ovviamente è la larghezza ottenuta con il, il mio eh, sprone con la mia lavorazione ve lo faccio vedere anche qua quindi ho 15 centimetri qui ma la ehm, la chiusura dello scalfo lo dovete calcolare dall'angolo alto della maglia quindi io da qui scendendo assolutamente dritta a qui ho 23 cm ve li ho letti adesso Sì, sono 23 cm pensavo di aver sbagliato quindi eh, assolutamente in linea con quella che è l'altezza per una manica perché sapete che varia dai 18 cm più o meno, quelli sono quindi eh, sono assolutamente in linea. Come vi ho detto, l'ultimo aumento gli ultimi aumenti li ho fatti a tre giri dalla fine, quindi gli ultimi tre giri li ho lavorati senza alcun aumento. Come potete vedere, abbiamo notevolmente aumentato quindi eh, la mia maglia è cresciuta parecchio ora andiamo a dividere eh, con i nostri marker eh, per poi chiudere il uh, sottomanica facciamo in questo modo allora il primo marker non lo vado a mettere perché ovviamente ho come riferimento la chiusura giro vado a contare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 moduli nello spazio che segue appunto il decimo modulo io vado a mettere un marker lì sarà dove andrò a lavorare dopodiché sono sul davanti io sul davanti ho deciso che lascerò 24 moduli quindi 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 nello spazio che segue il 24 esimo modulo vado a mettere il mio marker farò lo stesso per l'altra manica di conseguenza mi ritroverò la misura ovviamente del retro quindi 246 8 10 li riconto perché ho perso il conto 2 4 6 8 10 in questo spazio che segue vado a mettere il mio marker come potete vedere questa sarà la manica ovviamente vi sembra stretta ma noi adesso andremo a mettere altre maglie eh, qui sotto quindi non sarà più così stretta vediamo insieme ecco qui voilà. Questo sarà il davanti. Ovviamente abbiamo dei moduli in più, quindi non risulterà perfettamente eh, in linea. Però questo sarà il davanti. E eh, queste saranno le maniche. In questo modo, se vedete che le misure sono sfalsate, potete spostare eh, un pochino. Io all'inizio avevo deciso per 12. Uh, moduli per le maniche, poi ho deciso che mettendo comunque maglie sotto uh, qui alla chiusura, la manica sarebbe venuta troppo larga, però voi potrete decidere come dividere la vostra maglia tranquillamente. Io ho uh, optato mh, provandola addosso, quindi mi è venuta perfettamente eh, in linea con le mie misure. Quindi procediamo con la chiusura dello scalfo manica ho già effettuato le prime 3 catenelle dopo la chiusura e vado a fare comunque altre due maglie alte perché facciamo un modulo intero in questo modo abbiamo il nostro primo modulo che sarà quello che poi ci servirà per chiudere ora io ho deciso che metterò due moduli sotto allo scalfo manica ma per fare questo il modulo mi deve essere leggermente più grande di quello che avevo alla partenza perché ho anche la catenella quindi andremo ad effettuare 5 catenelle 1 2 3 4 5 catenelle due volte il filo sull'uncinetto e creiamo il modulo come fatto per la partenza quindi entriamo nella eh, chiusura della maglia sottostante usciamo da due usciamo da due e usciamo da due nuovamente 1 2 3 4 5 catenelle due volte il filo sull'uncinetto andiamo nella maglia di chiusura qui prendete bene tutti e due gli occhielli usciamo da due usciamo da due e usciamo da due e abbiamo i nostri due moduli che ci permettono di eh, aumentare sotto alla chiusura della manica ora senza neanche contare perché l'ho segnato col marker filo sull'uncinetto ci andiamo ad inserire proprio dove noi abbiamo il marca punti quindi lo spostiamo leggermente e andiamo a fare il nostro gruppetto da tre maglie 1 2 e 3 procediamo col punto granny eh, normalmente come fatto finora fino ad arrivare al prossimo marker quindi catenella di separazione e gruppetto da 3 catenella di separazione prossimo foro gruppetto da 3 fino ad arrivare al prossimo marker raggiunto il marker facciamo esattamente la stessa cosa quindi entriamo dove abbiamo messo il marker facciamo il nostro modulo da 3 maglie dopodiché una due tre quattro cinque catenelle due volte il filo sull'uncinetto andiamo a prendere la chiusura della maglia sottostante estraiamo il filo esco da due, esco da due, esco da due ho fatto la prima asola 1 2 3 4 5 due volte il filo sull'uncinetto nuovamente nella chiusura della maglia sottostante prendendo entrambe le asoline poi esco da due esco da due esco da due filo sull'uncinetto andiamo dove c'è l'altro marker e facciamo il nostro gruppetto da 3 1 dopo toglieremo i marker che ci infastidiscono 2 3 catenella e riprendiamo il punto come fatto finora fino ad arrivare alla chiusura del giro sono giunta alla chiusura del giro come al solito sulla terza maglia sulla terza catenella perdonatemi entro e chiudo con una maglia bassa in modo da trovarmi già al centro dell'archetto che si crea 3 catenelle all'interno dello stesso foro vado a fare le altre due maglie alte catenella di separazione ed ora vado a lavorare nei moduli che ho creato sul sottomanica normalmente quindi in ogni modulo metterò 3 maglie alte una catenella di separazione vado al modulo successivo una due tre maglie alte catenella dopodiché ricomincio a lavorare negli spazi di quello che sarà il torace in questo modo catenella di separazione quindi come vedete abbiamo ricreato le maglie nel sottomanica sembra un po strettina ma vi assicuro che comunque la volevo bella aderente Um, o voi potete optare per mettere quante maglie volete nella, uh, sulla manica quindi non vi preoccupate è a vostra discrezione non deve essere stretta come la mia per forza ho lasciato le asole un po più larghe perché qui in effetti mi serviva che fossero strette per fare la curva se ave le avessi fatte uguali qui sotto avrebbe arricciato la lavorazione se vorrete poi allungare la manica niente di più semplice perché vi aggancerete nell'altro senso di lavorazione e potrete ricostruire la manica per poterla allungare noi in questo momento andremo ad allungare soltanto il torace finisco il giro e poi vi faccio vedere che cosa ne è uscito ecco qui da ora in avanti non dovrete fare altro che lavorare in circolare fino ad arrivare alla uh, lunghezza che desiderate come potete vedere qui c'è qualche aumento al centro quando è indossata la maglia non si noterà assolutamente per quello ho optato per fare gli aumenti in questo modo perché si vedono e non si vedono se volete farli notare ancora meno potrete non mettere addirittura la catenella di separazione in modo che rimangano più unite eh, le due maglie ma mh, non si vede assolutamente un consiglio molto importante a un certo punto mi sono accorta che la mia maglia faceva tutte delle punte allora a parte il fatto che poi lavorando le punte scompaiono ma eh, il, la motivazione era perché ho fatto degli aumenti anche nei giri sotto e poi altri aumenti sopra probabilmente sono sul retro e qui non si vedono ecco qua ce n'è uno per esempio vedete a distanza anche di qualche riga io ho degli aumenti tutti vicini questo eh, comportare che si deformi un po il cerchio quindi vi consiglio quando fate gli aumenti di controllare che siano ben sfalzati comunque distanti anche se sono eh, da giri distanti fra loro quindi controllate bene che eh, gli aumenti non siano uno sopra l'altro anche se passano giri da un aumento e l'altro vicini quindi teneteli piuttosto distanti eh, io vi consiglio se il primo lo fate sul settimo foro eh, lo andate scalando di due quindi magari quello successivo lo farete sul decimo undicesimo quello dopo lo farete sul tredicesimo in modo da tenerli piuttosto dilatati eh, sulla lavorazione altrimenti potrebbe storcersi eh, lo sprone a fine lavorazione comunque non si vedrà perché poi facendo tanti giri di lavorazione senza aumenti non si vedrà più. Altra cosa importante: se avete necessità di allargare ancora sotto, quindi avete magari il fianco largo quant'altro, potete optare per fare gli nello stesso modo eh, gli aumenti che abbiamo fatto per lo sprone, magari in maniera più morbida, magari non fatene eh, 5 aumenti per giro, magari decidete di farne 3, decidete di farne 2 per due o tre giri in modo che mm, si allarghi in maniera morbida e che non vi sfarfalli. Questo è quanto, io continuo l'allungamento e ci vediamo quando sarò arrivata in fondo ecco qui la mia maglia finita come potete vedere è veramente molto bella non ci sta tutta nell'inquadratura io eh, l'ultimo giro di lavorazione l'ho fatto appunto archetti sia sulle maniche che sul fondo della maglia semplicemente per richiamare quello che era lo scollo veramente ehm, molto molto belle è venuta veramente molto bene mi dispiace non possiate apprezzare eh, il filato dalla videocamera non rende assolutamente l'idea né nel colore né nella lucentezza perché eh, il il filato è veramente molto molto bello e quel eh, filo di viscosa lo rende anche molto molto luminoso eh, io spero che vi sia piaciuto questo tutorial, spero che sia stato facile da eseguire, che riuscirete a replicarlo in molte e spero di vedere eh, i vostri lavori. Se volete farmeli vedere potrete trovarmi sia su eh, Facebook, nel gruppo Facebook, creando con Lucy il salotto. Oppure adesso c'è anche il gruppo Telegram, sempre creando con Lucy, esattamente come il canale YouTube. Io vi mando un grosso abbraccio e vi aspetto al prossimo video tutorial. Ciao, a presto!